E niente, siamo anche qui oggi, per quanto è giornata di supplementare i rigori, ragazzi. Vediamoci questa, questi rigori, ce li gustiamo, bella partita, non spettacolare sul piano del gioco, ma eh, sulle emozioni quello sicuro. Argentina che eh, era un vantaggio di 2-0, si è fatta fare, eh, ha subito il 2-1, poi eh, secondo me un errori di, di valutazione calo di concentrazione e tutto ha fatto sì che l'Olanda che ci ha creduto ha raggiunto il pareggio, supplementari leggermente meglio la l'argentina perché eh, di conto proprio di, di, di per sé è superiore all'Olanda come, te come tecnica e come qualità collettiva ma l'Olanda ha messo in campo altre doti ovvero quelle caratteriali eh, ci hanno creduto e niente, noi ci gustiamo questi rigori oggi è giornata mondiale dei rigori la giornata mondiale dei allora si appresta a battere, subito, eh, tirerà subito l'Olanda con il capitano Van oggi sagra dei calci di rigore, è in Qatar, Van contro il Montiel Argentino, vediamo, va alla battuta, vediamo che succede, Van Dijk parato, parato, parato, parato, parato, inizia subito male l'Olanda. Eh, questo è un colpaccio, questo è un colpaccio. D'inizio così è un colpaccio. Attenzione, mm -hmm. si appresta a battere il calcio di rigore, Leo Messi, dal Rosario Centrale, la culla del calcio, secondo Dani. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, bat contro, Noppert. contro Noppert, va Messi sì. eh, e, lo, e lo spiazza. E lo spiazza, lo spiazza, lo spiazza. E dopo l'errore, doppio errore olandese ha segnato Messi. Ora, altro calcio di rigore per eh, l'Albi Celeste. No, per te tra i pali, vediamo che succede, tira. Rete! E qui è ipoteca, è qui una sera ipoteca. Questa è una sera ipoteca per l'Olanda, la battuta. O' se sbaglia? No, no, no. Tiene in vita ancora. il Tiene ancora in vita gli orange che Se l'Olanda dovesse sbagliarlo, consegnerà la semifinale all'Albicellestre Vediamo un po', vediamo, attenzione, attenzione. E lo fa, e lo, e lo fa invece, ancora tiene in vita Iora. battuta Fernandez, se, se lo segna, lo realizza, Argentina in semifinale, attenzione contro nopert attenzione... Vediamo un po' Fernandez, Fernandez, Fernandez tira. Sbaglia clamoroso! clamoroso. Ancora tiene in vita gli Orange, clamoroso! Clamoroso! Se segna possono ancora sperare se lo sbaglia. E invece lo fa, lo fa, ancora c'è speranza. Finché c'è Orange, c'è speranza. Lautaro Martinez alla battuta, rigore decisivo. Sui piedi passano la semifinale. Attenzione, lo fa! Argentina in semifinale in semifinale, è andata, è finita, è finita, è finita, grande partita, grande partita ricca di emozioni, conclusa anche questa, anche questa sera con i calci di rigore in Olanda che ci ha creduto, eh, con i propri limiti ci ha creduto, è riuscita perlomeno a portare l'Arbiceleste ai rigori e per poco non riusciva a passare il turno ora c'è un inizio di rissa tra giocatori che è da un po', da un po che, che si consecchiano un campo ma e non è stata una bella partita non è stata una bella partita una partita non spettacolare molto tattica decisa da episodi per poi arrivare a rigori e favorire la Biceleste sono stati più competitivi calci di rigore. ebbene, è andata così Argentina in semifinale il Nanetto e Adani continuano la loro marcia trionfale. Ciao!